Care amiche ed amici, sto in questo momento finendo di vedere il telegiornale, questa mattina intorno a mezzogiorno ho fatto nel mio canale di speaker Santenchan Chan un live broadcast, adesso sono le 15.30, là forse sono le 20.30 o le 19.30, chissà che fate a quest'ora mentre mi ascoltate, come è successo ultimamente anche questa mattina, il live che ho fatto non è rimasto caricato nel mio canale di Spreaker, forse si sarà trasmesso dal vivo, ma non è rimasto come podcast. Comunque, qua il tempo è variabile, questa mattina era grigio, umido e c'era nebbia, adesso si è diradata la nebbia ogni tanto salta il sole, ma promette pioggia ed è grigio. E beh, eh, quello che ho detto questa mattina erano soprattutto del, delle considerazioni che trasmettevo. Eh, innanzitutto saluto di nuovo tutti i miei amici. Eh, spero che Laura Pesino eh, abbia eh, la possibilità di risolvere i problemi che ha in famiglia, che tutto gli vada per il meglio. Poi Elo Viola, Mimmo Corcione, complimenti per le bellissime ricette, e eh, Marco Marco Travaglio. Come stai? Ti ho mandato dei consigli in, in YouTube. E quindi eh, adesso volevo dirti che mi è molto piaciuto quando hai mandato in crisi a Bersani, che ti ha pure minacciato, ma è un personaggio così comico chi lo prende in su sul serio? Un momento che, torno. che, torno. che torna. persone alla stazione. La sua quinta vittoria consecutiva alla nona della stagione, sempre più vicino al quarto titolo mondiale, per la del compagno di squadra della Lotus di quarto posto per la di Dicevo, Questa mattina facevo i complimenti a te Marco Travaglio per aver messo in difficoltà Veltroni eh, ed anche Bersani. Ma dove l'hai studiata? La storia, gli dicevi a Veltroni, su Topolino, quello mi ha fatto morire da ridere, ma soprattutto le facce che il poco serio Bersani ti faceva le occhiate fulminanti, eh, ti avrebbe incendiato, bruciato vivo, io pensavo forse starà recitando fra sé la poesia, se io fossi fuoco ti brucerei vivo. Ti guardava come per fulminarti con quello sguardo scuro. Però anche quando vuole essere cattivo e serio, fa ridere, non so, con quella pelata che ha, cioè, gli occhi più luccicanti, eh, lo sguardo più luccicante che il brillo della sua pelata sotto il riflettore dello studio. Uè, well, non stiamo qui a, mica a scherzare, eh? E lo dice in una forma che è comica. no sta lì a parlare sul serio e quello è il suo dramma è che lui parla sul serio e si incassa ma fa, fa ridere ma adesso Travaglio prova della tua imparzialità serietà professionale e che anche Grido ha iniziato magari a mandarti a fanculo e casaleggio. che poi Beppe Grido non è mai stato originale in questo io dal primo Vaffa del che ha fatto mi ricordavo di Giorgio il grandissimo comico, che lui, i politici della democrazia cristiana, gli mandava a Fangala, Fangala, Ting, Fangala, Fangala, con il personaggio che faceva di Catenaggi, no? E, e anche tutti gli altri personaggi di Sette Folli, Quindi Giorgio Bracardi è stato un grande attore e Sette Folli purtroppo la RAI non lo trasmette più, perché dovrebbe essere una pietra miliare nel cinema umoristico italiano e invece è sottostimato, ma veramente una genialità unica, Sette Folli. Giorgio Bracardi è eccezionale e quindi dicevo, lui già mandava i politici eh, con quei dentini piccolini quella vocina piccolina che hanno pi pi pi, ti ti ti ti ti, eh, quelle manine piccoline sudate eh, eh, chissà che avrebbe detto eh, di Bersani e di eh, e di quell'altro politico adesso mi, mi sono scordato eh, Beltroni eh, uno tende a scordarseli e quindi dicevo, bravo Marco Travaglio, che sei imparziale e li fai incazzare tutti. Altro che eh, qualcuno ti critica per un tuo eventuale opportunismo, invece no, eh, se fossi opportunista eh, qualcuno non si arrabbierebbe mai. Invece si arrabbiano perché gli dai il fatto suo. E vi ripeto come sempre che se non trovate più qualche episodio è perché l'ho cancellato, ho un account gratis perché sono disoccupato, ma prima di cancellarlo il programma radio lo salvo nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. quindi eh, quando volete ascoltare qualche altra trasmissione, a parte a cercare con eh, il Brownswear, per esempio Google Chrome e Chrome, Chan potete mettere nell'esploratore Chan Sprecher e vi salteranno anche i programmi che ho salvato in YouTube, però potete andare al mio canale di YouTube Saint Chan e li trovate molti episodi che avevo registrato già da sei mesi in Sprecher e che ho dovuto cancellare. A questo proposito non so se continuerò a fare i commentari al Tg o magari fra un po' cancellare già i, le trasmissioni che ho fatto i eh, commentari al Tg perché occupano più di due ore di tempo. E in pratica io così ho sempre sette ore a mia disposizione. No due ore a mia disposizione e invece se li cancellassi ci avrei almeno un minimo di quattro ore però non vorrei cancellare dal mio canale radio Sant'Enchan Speaker cose che magari voi ascoltate quindi fatemelo sapere magari attraverso il mio e-mail o google plus io sto quasi tutto il giorno attraverso del mio cellulare wifi in Google+. Plus. Se volete contattarvi con me eh, direttamente potete farlo in Google+, San Ten Chan. Magari eh, mettete nei vostri circoli, nei vostri contatti, il mio profilo di Google+, Plus Ten Chan ed iscrivetevi al mio canale di youtube sant'enchan e vi ringrazierei molto poi va una considerazione a parte cioè io ho notato che non basta che ti vedano il video dovrebbero fare clic in mi piace mettere il video nella lista dei favoriti oltre a vederlo anche fare clic nel banner pubblicitario quindi vi ringrazierei molto se mi appoggiaste facendo clic nel banner pubblicitario, eh, dei video miei che vi piacciono di più, o magari in tutti i video, eh, così mi sopporterete, eh, perché io sono disoccupato e prima o poi dovrò incluso cambiare il parco tecnologico che impiego, eh, se no non potrò più continuare. Vi ringrazio fin da adesso della vostra buona volontà. E Marco… Marco Travaglio, eh, te l'ho già detto no? Eh, mi piacerebbe essere un giornalista, uno scrittore, se ti serve un collaboratore per il Fatto Quotidiano eh, puoi sempre rivolgerti a me. Poi io all'inizio pensavo che fosse, quando l'ho sentito la prima volta il Fatto Quotidiano, il giornale eh, di una comunità filantropica, eh, tipo la comunità di Muccioli, no? Poi adesso dalle reazioni di Bersani, di Veltroni, anche di Grillo e di Casaleggio, vabbè quelli dei Berlusconi già da tempo. Ho capito a cosa ti riferisci tu eh, nella tua sottilezza intellettuale al fatto quotidiano che ogni volta eh, ti fai un politico nuovo, cioè eh, ogni volta eh, riesci a sfottere un politico nuovo eh, pizzicandolo nelle cose che fa male, e quindi eh, è toccato a Bersani quando non ha potuto giustificare il fallimento di un'intera banca, essere il fatto del giorno, poi è toccato a Veltroni quando spiegava male il fallimento del PD, essere il fatto quotidiano. Adesso il fatto, il fattone, è niente di meno che Grillo e Casaleggio. Anche il fatto quotidiano è stato eh, Berlusconi, quando non poteva spiegare eh, tutte le orge e tutte le cose che stanno investigando. E quindi, ecco, bravo, io sono con te, ti appoggio. Perché è giusto eh, bisogna che rimangano fatti questi, questi politici qua. Eh, qualcuno lo deve fare. Eh, eh, eh. Eh, perché se no ci continuano a fottere tutti i giorni con le loro dabadagini e nessuno li fa a loro. È un'ingiustizia. Invece è così. Ecco, chi la fa la loro ce la fanno franca e noi almeno li facciamo loro. E, come dire, questo inciuccio, questa opposizione nel governo, al governo, tutti quanti insieme. Adesso i grillini eh, che sono così rigidi nel, nella loro linea operativa, sembra quasi che i chimerosi con Pol Pot, soltanto che meno sanguinari, perché qual è la loro repubblica ideale? Una repubblica popolare di Campocea? Boh, eh, dovrebbero essere più aperti, perché rischiano di essere come i testimoni di Geova, eh, che qualcuno chiama di Genova. I testimoni di Geova criticano tanto i cattolici soprattutto per la loro storia inquisitoriale medievale e poi hanno un'organizzazione così piramidale, verticalicistica, rigida, schematica, dogmatica, e dottrinaria, che addirittura le preghiere vengono tutte dalla watchtower, non si può cambiare neanche una virgola, devono recitare tutto a memoria, come gli viene detto. Ecco, eh, Grillo e i suoi stigmatizzano così tanto la Seconda Repubblica, che io non mi sono neanche reso conto che esisteva, e poi sono peggio della democrazia cristiana e della Prima Repubblica o di qualche gruppo militante, il problema è proprio quello, che sono un movimento che fino a che si continua a muovere possono rimanere amalgamati, eh, la volta che si che cristallizzano una teoria, una dottrina politica, un'ideologia,